Ciao a tutti ragazzi, sono Sdm4 e oggi siamo in un nuovo video su tutto quello che c'è da sapere su Minecraft oggi parliamo della terra perché subito dopo i blocchi di cui abbiamo già parlato adesso c'è la terra e parleremo anche di tutte le sue funzioni che sono varie ne sono abbastanza quindi iniziamo subito andiamo in sopravvivenza allora eh, la terra si può rompere anche a mano come vedete mentre la pietra no però si può rompere anche con una pala in, in legno una in pietra sono sempre più veloci una in ferro una in diamante una in edirite e manca quella in oro vabbè e poi dopo per ultima cosa voglio farvi vedere che risente dell'efficienza il problema è che quella in oro si rompe subito e con la palla venerò metto subito pronto altra cosa la terra con l'erba sopra è più dura infatti ci vuole più tempo per romperla in più fa un rumore diverso ma vabbè ehm, altra cosa ora torniamo in creative è molto più friabile ehm, della pietra come potete vedere adesso, ha fatto un buco enorme. La pietra ne ha fatto uno molto più piccolo l'altra volta. Ma questo è normale perché terra. Tra l'altro, ha intaccato pure questo buco qui. Non penso perché, se no, avrebbe attaccato, attaccato anche di sotto. Penso che questa cosa l'abbia già fatta noi prima. Poi, eh, cose importanti da sapere: con le palle posso palare il terreno e farlo venire di questo colore qua è praticamente come se avessi tolto uno strato d'erba infatti come vedete è di uno più piccolo, cioè di un pixel più piccolo poi invece con le zappe posso zappare il terreno anche in questo caso è di uno più piccolo però adesso ne dobbiamo parlare del terreno zappato terreno zappato le zappe non importa di che rarità sono cioè di che materiali sono fatte faranno sempre lo stesso lavoro quanto più che tutta la durabilità quindi parliamo di tutto quello che c'è da parlare sulle le piante ah, sulla terra si possono piantare un sacco di cose adesso vi faccio vedere man mano tutto allora stavo dicendo adesso vi faccio vedere tutte le cose che si possono fare sulla terra zappata se ci salto sopra si rompe ora prendiamoci solo una zappa eh, per ehm, rizzappare sto dicendo se ci salto sopra non è che si rompe ma si diszappa non so, ritorna al suo stadio normale sulla terra zappata io posso piantare tutte le coltivazioni che non ho messo si possono piantare tutti i semi quindi semi di grano e poi posso usare la farina d'ossa per farli crescere al massimo se rotti ottengo il grano che è questo e dai 1 ai 4 semi che così posso ripiantarlo abbiamo i semi di zucca che per crescere però hanno bisogno di uno spazio non zappato quindi non la facciamo crescere al massimo e quando è cresciuta al massimo ci vuole del tempo ci darà la zucca adesso non si attaccano si dovrebbe attaccare ma non vabbè adesso è per sbaglio rotta e si dovrebbero attaccare eh, ma non lo fa perché non è la sua zucca poi la zucca può essere intagliata con le cesoie e mi dai semi andando avanti ci sono i semi di anguria che se fatti crescere al massimo sono sempre uguali infatti sono un po' difficili da riconoscere e danno l'anguria L'anguria, però, quando rotta, da dai, penso, 2 fino ai 9 di anguria, che sono queste le fette di anguria. Poi il seme lo possiamo, sia per la zucca che per um, l'anguria. Il seme lo dobbiamo ottenere mettendo nella crafting questa fetta, con 9 fette disposte così, come sto facendo vedere adesso, qua disposte a griglia a 9. 9x9 otteniamo una, un blocco di anguria non avanti sempre con i semi ci sono i semi di barbabietola la barbabietola quando viene rotta ci dà la barbabietola che è questa e con la barbabietola possiamo fare il colorante rosso il, la zuppa di barbabietole cazzo, non ho detto col grano cosa si può fare col grano si può fare il pane che è questo qui e la torta poi col grano si possono anche far accoppiare gli animali, ma lo vedremo più avanti. Possiamo fare il colorante rosso: la zuppa di barbabietole ci dà dagli 1 ai 4 semi che possiamo poi ripiantare. Andando avanti, c'è la patata: la patata può essere piantata e quando la rompiamo ci dà dagli 1 ai 4 patate. Poi c'è la carota: e nessun seme perché non esiste il seme della patata e della carota. I temi uguale alle patate ci da da 1 ai 4. La terra zappata se non ha vicino dell'acqua pian piano si torna in questa forma qua. Perché ha bisogno dell'acqua vicina per rismanere così e le costruzioni in più le, costruzioni, le coltivazioni in più sono, crescono più velocemente se c'è l'acqua. Le coltivazioni crescono più velocemente anche se un'ape che è impollinata ci passa sopra. L'ape per essere impollinata ha bisogno di un fiore che deve essere comunque nelle vicinanze e il polline mentre lei va in giro, cade per terra, tutto dove cade lascia una macchia che diventa più coltivabile quel terreno praticamente le cose che crescono sulla terra zappata sono finite che io sa, che io mi ricordo, non penso di aver dimenticato qualcosa parliamo invece di cosa si possono fare con le patate con le patate si può ottenere la patata cotta che adesso non trovo qui qua, la patata al forno con la carota si può fare la carota d'oro o il bastone carota che serve per, tre, per, serve per andare in giro con i maiali ma adesso poi lo vedremo ho rotto un'altra coltivazione un perfetta con la zucca si può fare la torta di zucca e la, la lanterna di zucca e che poi spiegherò più avanti probabilmente a che cosa serve ma comunque essenzialmente è un blocco che fa luce quindi si crafta con una zucca e una torcia non è importante perché non ha tante cose non ha tanti attributi e invece col grano eh, abbiamo finito col melone posso fare non col melone con l'anguria posso fare l'anguria luccicante invece queste piante questi sono gli arboscelli che otteniamo dalle foglie delle piante che sono tutte queste qua se io rompo queste foglie ottengo gli arboscelli che, che sono questo questo questa è una pianta speciale poi vi dico perché e questa e dovrebbero essere tutte sono quindi in totale 5 vuol dire 6 scusate e le che sennò poi crescono e poi vi spiego cosa succede E se crescono poi ci sono i fiori che possono essere anche piantati qui o con, sulla terra con l'erba idem per le piante fiori non ve li sto a piantare tutti perché sono tutti uguali c'è questa rosa di Wither che è un fiore speciale perché si tiene solo quando il Wither ammazza un mob e se la, la tocchi ti dà l'effetto Wither, comunque ne parleremo ancora più avanti di questo poi c'è il bambù che è una pianta che ha degli stadi eh, lei può crescere eh, fino a molto alto c'è cioè fine molto alto. L'italiano che sto usando può crescere molto in alto. Se rompo la base si rompe, tutta e cade. Ha una durezza. Quest area, questa bambù se uso l'ascia, si rompe più velocemente. Mentre se uso la spada, viene direttamente distrutta all'istante. Perché è una citazione il fatto che i samurai rompono il bambù con le spade. Ci sono questi fiori invece che sono due blocchi di altezza, non è niente di importante. Poi c'è la felce grande che ha anche due blocchi di altezza. La felce, poi l'arboscello secco che può crescere anche sulla sabbia, insieme al bambù, mentre i fiori no, anche la, la felce no. L'erba c'è poi anche l'erba piccola, ma non è importante. L'erba se la rompi, ti dà i semi mentre l'erba grande, per, per quanto possa essere strano, si arrabbia un piccione in meno probabilità che ti dia semi. Poi ci sono le canne da zucchero, che sono molto importanti. Le canne da zucchero si possono piantare solo se vicino c'è l'acqua, infatti io qua sto cliccando e non cresce, e possono essere piantate anche sulla sabbia, qua adesso sto cliccando e non si piantano, e non possono essere piantate sulla terra zappata anche se sono vicino all'acqua. Le, le canne da zucchero crescono fino a un massimo di 3 eh, normalmente anche se a volte in natura ci sono dei balti generazioni in cui arriva fino a 4 però noi possiamo farle lunghe e infinite però tanto non, non crescono dopo e se rompo tornano tutte alla... cadono giù tutte. Queste canne da zucchero se le metto nell nella crafting posso ottenere lo zucchero con cui posso fare varie cose tipo le torte, pozioni e altri cibi che comunque si sì, mi sa solo le torte e... e le pozioni e poi si può ottenere la carta. Con la carta posso fare i libri e poi con i libri posso fare librerie e varie cose che probabilmente spiegherò poi più avanti poi come ultima cosa volevo farvi vedere le piante ah no, non è vero, con ultima cosa volevo farvi vedere magari ve lo faccio vedere qua che se uso la farina d'orsa sulla terra succede questa cosa qua se sono in acqua succede questa cosa qua ovvero che nascono delle alghe che possono diventare anche più più alte se c'è più acqua e posso ottenere vari fiori naturalmente la, la polvere d'ossa si sì, consuma quando la uso la polvere d'ossa può essere usata per far crescere qualsiasi eh, pianta tranne quelle che crescono verso l'alto ad esempio eh, il bambù e le, le canne da zucchero ah no, il bambù invece no Bambù funzionano solo le canne da zucchero e i cactus, che adesso vi, vi faccio vedere. I cactus sono come le canne da zucchero e arrivano fino a tre blocchi d'altezza, anche se a volte si possono trovare a quattro, però possono arrivare a lunghezze infinite e se li rompi alla base si troppano. Il cactus ha una peculiarità che se li troppi le cose addosso scompaiono, anche se sono in nederite, perché la nederita ha la peculiarità che se è droppata nella lava, non si rompe. Se viene droppata sul cactus, la nederite invece si rompe. Quindi facciamo attenzione a non buttare la nederite sul cactus, perché poi sono cavoli amari. Col cactus si può fare il colorante verde, smeltandolo nella fornace. E, e basta, col cactus si può fare solo quello. Il cactus invece... Può essere piantato solo eh, se vicino a lui non ci sono altri blocchi, tranne in diagonale, in diagonale non li conta. Se metti altri blocchi, adesso io non lo posso fare, però se mettessi un altro blocco qui, magari ad esempio faccio, come vedete droppano, perché assolutamente non, eh, non ci devono essere altri blocchi vicini. Infatti possono anche essere farmati così perché se io ad esempio mettessi un blocco qui, quando il cactus cresce droppa e quindi basta che esattamente le tramogge e li posso raccogliere. Detto questo passiamo alle piante. Le piante possono espionarti sia sull'erba che sulla terra, adesso ho fatto questo pattern qui soltanto per riconoscerlo perché se lo guardo dall'alto se non si capisce cosa sta succedendo. E Vi faccio vedere le piante, le piante ad esempio la quercia oscura, no vabbè iniziamo dalle altre piante. Allora se noi facciamo crescere la quercia al massimo così otteniamo quest'albero qua e poi noi dalle foglie ne possiamo riottenere altri e otteniamo anche le mele che rompendo le foglie, soltanto della quercia la mela Quella mela, mettendoci dell'oro posso fare la mela d'oro e invece poi c'è la mela d'oro incantata che si può soltanto trovare nelle mineshaft come, come loot, nel loot table che poi spiegherò più avanti che cosa sono ora togliamo questo albero andiamo avanti con la betulla. ah no aspetta vuol dire quasi tutti gli alberi hanno una forma da 4 in questo caso non ha funzionato però tecnicamente con 4 eh, viene un albero più grande adesso. però questa pianta non ha funzionato come vedete la betulla è uguale cresce così posso ottenere l'alboccello di betulla ma non mi dà le mele andando avanti c'è la vete magari facciamo da questa parte, visto che dall'altra parte non funzionava e otteniamo una vete e dalle foglie possiamo ottenere sempre gli arboscelli e niente mele la vete però è diverso dalle altre piante perché diventa enorme e in più quando cresce sotto tutta l'erba si trasforma in pozzol le piante si possono piantare anche sul pozzol naturalmente e il pozzo però a differenza dell'erba non si spende perché l'erba questo qua non ve lo posso far vedere però si espande se qua io mettessi un blocco d'erba che non ho tutto qua intorno a questo non lo fa perché l'ho disattivato si trasformerebbe in erba e un'altra pianta invece è la quercia oscura che però anche questa qui ha una versione da 4 ma non ha la versione da 1 io se ad esempio mettessi qua questa pianta qua possa spammare all'infinito la polvere di petro rossa e di, di farina d'ossa e non cresce perché eh, c'è soltanto la versione da 4. Ultima pianta, quella della giungla che è qua, che è così e ha anche una versione da 4 che è enorme ed è anche molto bella. E all'eliali, ah, con il debug stick devo farvi vedere l'erba ha una proprietà che è snowy, infatti se adesso prendessi della neve come vedete cambia texture se cioè li mette la neve sopra e la texture si può cambiare anche così senza la neve sopra col debug stick idem per il puzzle Detto questo il video è finito, spero che vi sia piaciuto, ho avuto solo dei problemi perché è tanta gente, però vabbè, spero che vi sia piaciuto e ciao!